il primo passo nella pratica della presenza è divenire consapevoli di noi stessi di se stessi questo può sembrare mh, di primo acchito ovvio però uh, pensa a quante volte veramente ci prendiamo il tempo per essere consapevoli per diventare consapevoli dei nostri intimi processi Ora allora, in questa specifica esplorazione usiamo la, la semplicità del respiro e le sensazioni proprio naturali che il respiro ci offre proprio per accrescere l'abilità di stare all'interno di noi stessi all'interno di uno stato di benessere il respiro è gratis è sempre presente ed è un utile punto di ancoraggio proprio per esplorare l'abilità della presenza ecco che allora in questo modo possiamo orientarci a una consapevolezza interna uno stato di presenza interna a uno stato di sentito percepito proprio fisicamente sediti in una posizione comoda eretta una posizione che a te piace, che ti senti proprio bene e orientati proprio alla sensazione globale del tuo corpo, alla sensazione dell'interezza del tuo corpo e semplicemente diventa consapevole del tuo respiro, respira. e qui rimani nella consapevolezza del movimento che il tuo respiro offre alle sensazioni di inalazione dell'aria o di esalazione dell'aria del tuo corpo questo primo passo serve proprio per creare un punto fermo un'ancora per la tua consapevolezza e per la tua attenzione in questo respiro com'è la qualità del respiro ad esempio prova a notare se è più facile inalare inspirare o se è più facile espirare nota anche se ci può essere tra le due una fase che è, è più ampia rispetto alle altre, se è più amplificata la parte dell'inalazione o la parte dell'esalazione. Nota adesso anche, per esempio, quando inspiri nella fase di ispirazione, Nota quanto profondamente va la tua attenzione all'interno del corpo. Prendi tempo. E mentre. ascolti questo, mentre stai inalando ed espirando, nella fase di inalazione permettiti proprio di, di seguire il percorso dell'inalazione e prova magari a invitarlo a scendere anche nella pancia prova anche magari a invitarlo a scendere giù fino alle pelvi il bacino pelvico e quindi accorgiti delle parti che vengono toccate dal respiro quindi le parti del tuo corpo che sono accessibili al respiro E accorgiti anche delle parti che non sono accessibili al respiro o alla tua attenzione. Poi ti puoi accorgere che respirando la tua consapevolezza è sufficientemente assestata. Ti sei abbastanza calmato, calmata e anche la tua mente è relativamente calma ecco, segui il tuo respiro ancora una volta seguilo proprio nel corpo senti com'è un corpo che respira e lascialo essere senza forzare alcunché poi sposta la tua consapevolezza a, a, a un senso generale, a un senso generale delle tue sensazioni corporee, ad un senso generale dei tuoi sentimenti presenti nel corpo proprio ora. Semplicemente resta nello spazio del tuo corpo e orientati a queste sensazioni, stai proprio nell'interezza delle tue sensazioni e in questa interezza accorgiti appunto dove ci possono essere delle aree molto morbide accorgiti anche se ci sono in tutto questo insieme anche delle aree magari un po più rigide dove c'è poco spazio accorgiti anche se ci sono dei toni emozionali particolari o dei sentimenti particolari Permettiti di riposare in questo spazio con questo insieme di sensazioni, di percezioni, di emozioni, di sentimenti. Permettiti semplicemente di stare, semplicemente di essere. volta che questo spazio di consapevolezza, questo spazio di accoglienza si è affermato, è presente, senti come orientarsi ad un campo percettivo, una percezione anche proprio intorno al tuo corpo, non solo nel tuo corpo, ma estendi un po' questa, sua, questa tua consapevolezza intorno al corpo prendi nota della qualità dello spazio intorno a te prendi nota delle sensazioni, magari possono emergere dei pensieri, delle immagini dei suoni e chiediti se in mezzo a tutto ciò puoi avere una relazione aperta puoi avere una relazione morbida con quello che emerge e chiediti anche se sei se sei libero di Notare quello che emerge, di di quello che arriva e di notare quello che va via. Un po' come l'arrivo di nuvole nel cielo, arrivano sono sopra di noi e poi passano oltre e tu hai la possibilità di non farti portare via da tutto ciò ora stai percependo proprio una qualità sentita di tenere un campo ampio uno spazio ampio e soffice proprio un campo di soffizia di consapevolezza proprio che si orienta allo spazio interno del tuo corpo e allo spazio appena fuori dal tuo corpo senti com'è intorno questo spazio locale e osserva come qualunque cosa che emerge possa appunto emergere, transitare e passare oltre e sem semplicemente rimanere lì a osservare queste dinamiche e se poi ammorbidisci la tua attenzione e nota come la tua capacità di osservazione può assestarsi può riposare può appoggiarsi in un semplice spazio di ascolto senti in tutto ciò puoi stare se noti che arrivano molti pensieri immagini emozioni semplicemente sì accorgiti di questo prendi nota e torna proprio al respiro al tuo respiro assestato nella tua consapevolezza ha ah, proprio un respiro sentito stai un po' con questo respiro morbido fatti respirare dal tuo respiro ancora una volta senti quello che può emergere in questo spazio facilitato e se puoi respira insieme a queste cose che emergono, qualunque esse siano e nel respirare assieme queste cose ritorna uno spazio di consapevolezza anche intorno a te, proprio dello spazio locale che ti accoglie e respira insieme al tuo corpo e insieme allo spazio intorno a te E se puoi mettere insieme e bilanciare questi due spazi e ammorbidirti ancora di più. E semplicemente stai. Qui l'intenzione è proprio quella di avere un ampio spazio di presenza soffice e morbido e che permetta a qualunque cosa si presenti in questo campo permetta semplicemente di essere di stare di passare senza possibilità di trattenimento di gestione ma piuttosto essere presenti nel momento in cui emergono e attraversano questo campo di percezione questa è proprio una pratica che ci aiuta a stare, ad assestarci ad appoggiarci in, un, in uno stato di quiete e di presenza e se puoi incorpora proprio questa pratica nel tuo quotidiano E quindi estendi il tuo campo percettivo insieme al tuo corpo e assestati in uno stato di presenza. E poi relazionati, incontra le persone. E nota com'è incontrarti con le persone e assistere anche ai propri processi interni che si sviluppano, che emergono di volta in volta. e spero tu abbia potuto fare una buona esperienza per qualsiasi cosa, scrivi.